O con tilde y con accento acuto punto punto punto yen, u con dieresi $x chiocciola a con dieresi et islandese xi o e u con dieresi barra verticale e u con dieresi 2 o con accento circonflesso 12 barra verticale. Ocn copyright newsroom. u con, con accento grave a con dieresi barra rovesciata x0. Punto punto copyright x su con dieresi tm di o negazione barra rovesciata u con dieresi barra verticale u con dieresi 2 o con accento circonflesso 12 barra verticale euro 02 u con dieresi o con accento circonflesso di dollaro 9 u con dierezi punto esclamativo rovesciato u con dieresi et islandese o e chiocciola u con dieresi u con con accento grave o barrata chiocciola apostrofo a o e u con dierezi tm a con dieresi per cento minore di chiocciola y a con, con accento acuto a con dieresi x et islandese minore di u con dieresi copyright 8 u con dieresi dollaro u con dieresi punto punto punto otto. 0 grado u con dieresi dollaro io e, o barrata negazione a o barrata chiocciola a con dieresi e islandese n con tilde t o e t islandese xp n t negazione u con dieresi e islandese i o e barra rovesciata con dieresi xe o barrata x1 Yen 0 barra verticale o barrata dollaro 1 barra 4 t a con dieresi. O chiocciola a o e t barra rovesciata e virgola di a dollaro. A barra rovesciata e apostrofo barra verticale o con dieresi minore di barra rovesciata chiocciola apostrofo ien n con tilde a con dieresi barra rovesciata di o con accento circonflesso. 1 barra rovesciata e virgola chiocciola u con, con accento grave u con di barra verticale e u con di tv, et islandese, t barra verticale p o con tilde a con di tv et islandese o con tilde xl barra rovesciata u con di y con accento acuto minore di 8 di h con di OCN barra rovesciata e virgola di t di u con dieresi con, con accento acuto u con dieresi l barra rovesciata u con dieresi Y con accento acuto minore di u con dieresi kt, tv barra verticale u con dieresi o micro th o barrata 8 a con dieresi. Ocne myen chiocciola i u con dieresi barra verticale u con dieresi et islandese o barrata dollaro a con dieresi x 1 yen 0. È uguale U con con accento grave a con dieresi ,1 barra 4 uguale barra rovesciata U con dieresi barra verticale E it islandese I con accento circonflesso chiocciola 0. Barra rovesciata U con dieresi o barrata uguale più con dieresi Y0 o con accento circonflesso micro A euro chiocciola barra rovesciata M a con dieresi o E.